Ciao amici di Mr. Gadget, sono finalmente a presentarvi il prodotto più atteso del mercato, arriva proprio in queste ore anche da noi in Italia, se state vedendo il video in tempo reale parliamo di Galaxy Note 9. Per parlarvi diffusamente di Galaxy Note 9 ci vorrebbero probabilmente 3 o 4 giorni per entrare in tutti i dettagli di un telefono veramente completo. Questa versione è un miglioramento rispetto al Note 8 eh, con in pratica eh, diciamo, la soluzione di, mille, di quelle cosette che l'anno scorso ci avevano lasciati un po' eh, perplessi. Vediamo eh, la confezione eh, protetta da questa bustina involucro. Adesso spacchiamo in due la scatola, no, non sia mai, eh, si apre poi in eh, questo modo per trovare una bustina che ovviamente inserisce eh, tutte le istruzioni che tutti noi leggiamo prima di eh, accendere il telefono e poi il Galaxy Notes, l'adattatore eh, da micro SD a USB Type-C e poi ancora eh, l'adattatore eh, da USB normale a eh, type -C. questo è per chi dovesse eh, trasferire i dati da un eh, telefono all'altro, poi il cavo e poi ancora le cuffiette che sono state eh, realizzate in collaborazione con HKG eh, di cui portano eh, il brand, sappiamo che HKG è un marchio eh, del mondo Arman eh, che ora è eh, parte del eh, gruppo eh, di eh, Samsung. Eh, ci sono gli adattatori per eh, gli auricolari perché abbiano la massima aderenza eh, al nostro padiglione quindi perché l'ascolto sia eh, perfetto e poi una pinzetta per i peli del naso che eh, all'occorrenza potete utilizzare per cambiare il eh, pennino della eh, S Pen non può mancare ovviamente il caricabatterie eh, con la funzione del turbocharger cioè della eh, carica eh, veloce quella che è permessa insomma, dal eh, processamento di cui il Note 9 è dotato. Dopo l'unboxing più lungo del mondo, mai un uomo è riuscito a impiegare tanto tempo per spostare dei pezzetti dentro una scatola di telefono, ecco il Galaxy Note 9 in eh, tutta la sua Uh, per me bellezza, allora cambiato esteticamente rispetto al uh, passato, uh, è rifinito in modo uh, differente uh, questo taglio diamante uh, posto sui lati con uh, lo schermo curvo, uh, mh, è difficile da spiegare però è leggermente meno arrotondato uh, il uh, bordo, uh, molto Stavo pensando al confronto tra il Galaxy Note 7 e il Galaxy Note 9, è incredibile come sia eh, diminuito lo spessore eh, di questo telefono. Sulla parte eh, posteriore, lo sappiamo, c'è una fotocamera eh, doppia con eh, apertura variabile in grado di eh, adattarsi alla luminosità, in cui vengono eh, fatti gli scatti e quindi garantire sempre il massimo eh, della qualità. Sotto il eh, sensore eh, fotografico anche il sensore per le impronte eh, digitali. Se volete, è un po', po difficile da individuare perché eh, molto eh, piccolo. Sulla parte eh, frontale il gigantesco eh, display eh, da 6,4 pollici Samsung ha scelto di mantenere fede alla sua forma eh, del eh, display infinito eh, senza utilizzare il notch e nella parte eh, superiore sono allocati tutti i sensori e poi la capsula eh, per l'audio la parte inferiore con eh, la parte inferiore con eh, invece l'altoparlante, poi l'attacco USB Type-C, il microfono e l'attacco per le cuffie da 3 mm e mezzo, sempre la parte inferiore, poi c'è lo slot per l'apertura e l'estrazione della Pen che sappiamo è la novità principale di questo Galaxy Note 9, adesso vediamo anche perché. Il software di Galaxy Note 9 non si scosta molto da quello di Galaxy S9, S9 Plus, basta fare l'accesso anche ai menu, un menu qualsiasi del telefono per rendersi conto che essenzialmente le funzionalità sono molto simili, combinazione tra iride, sblocco con il volto e sensore delle impronte digitali, i dati biometrici possono essere utilizzati alternandoli l'uno all'altro senza alcun tipo di problema, ma ovviamente sappiamo che il tema principale viene dalla S Pen, e allora, eh, come funziona e come si eh, configura. Eh, telecomando S Pen, eh, vedete la prima opzione che potete utilizzare è per che cosa utilizzare la pressione prolungata di S Pen quando non ci sono applicazioni eh, aperte, io ad esempio ho indicato il fatto di aprire la fotocamera. E poi potete scegliere le funzioni contestuali, quelle cioè che vengono attivate a seconda della situazione in cui eh, vi trovate. Adesso andiamo a vedere immediatamente, poi torniamo al eh, menu. Come sempre... Con l'estrazione della penna arriva il menu contestuale. Si può creare una nota, si può fare una selezione intelligente del display, una scrittura sullo schermo, un messaggio live e poi la traduzione di un testo. Ovviamente c'è un accesso anche a penup e poi, vedete, in questo modo si gestisce. Eh, quale tipo di collegamenti eh, si, vuole, eh, si vogliono eh, evidenziare quando eh, si apre la S Pen come vedete potete fare anche il collegamento per l'apertura di una eh, particolare eh, applicazione allora dicevamo estrazione della S Pen eh, premo a lungo il eh, pulsante e vedete si attiva la fotocamera con eh, fotocamera accesa eh, basta, eh, lo, lo mostro eh, premere due volte eh, la S Pen perché cambi dalla fotocamera frontale alla eh, fotocamera eh, posteriore, ripeto schiaccio ancora eh, due volte arriva la fotocamera eh, principale e ancora eh, vedete sempre con S Pen eh, puntata io posso eh, prendere sempre la S Pen e con un semplice una semplice pressione, avete visto, è arrivato il comando per lo scatto della fotografia. Vediamo le altre funzionalità di S-Pen, è il cuore del telefono, è la parte più importante eh, da eh, controllare, eh, lo sblocco eh, con il telecomando di Espen. questo è importante se il telefono è lontano state facendo qualche operazione che volete controllare con s è importante eh, che ci sia un override, eh, un superamento del blocco del telefono, potete decidere se questo è possibile oppure eh, no. E poi eh, l'always on memo, la possibilità di scrivere con il telefono spento, poi andremo a vederlo, view avvicinate eh, la vostra penna ad un contenuto, ad esempio un messaggio di posta elettronica e viene eh, mostrata eh, un'anteprima, eh, l'inserimento diretto con S Pen, potete selezionare un testo e poi scrivere anche immediatamente dopo la vostra eh, selezione, usare eh, come eh, puntatore eh, con la S Pen e poi ancora vedete la gestione, lo stavamo vedendo prima, dei collegamenti della vostra s pen un'icona mobile questa essenzialmente che potete vedete spostare dove volete o all'occasione anche togliere dal display nel caso vi dovesse dare fastidio una sveglia quindi un avviso acustico se la s pen non viene rimessa nel telefono e ci si allontana dalla s pen senza riposizionarla e poi ancora con il risparmio energetico viene risparmiato il rilevamento della eh, S-Pen. Eh, ancora eh, suono eh, e eh, feedback aptico, eh, queste sono selezioni che eh, sono i feedback che avete eh, con l'utilizzo eh, della penna. Mm, dicevamo del funzionamento dell'Always On eh, Memo, vedete il telefono è bloccato togliendo la penna, eh, potete fare in modo di scrivere eh, sul eh, display. Anche senza bisogno di sbloccare il telefono è una eh, delle cose molto interessanti che avete la possibilità anche di eh, controllare la dimensione ad esempio del eh, tratto con cui eh, scriverete e anche eh, bloccare un contenuto, mettere cioè come evidente un contenuto di eh, always on eh, memo. Una eh, funzionalità questa molto comoda, forse una delle più comode per quanto riguarda l'utilizzo della S Pen. Abbiamo detto più volte che eh, in questi giorni, anche sul sito di Mr. Gadget, che una delle novità importanti no, è quella dei Super Capacitors. Cosa sono? È una carica statica all'interno del pennino, 40 secondi dentro il telefono bastano per eh, garantire 30 minuti di eh, funzionamento eh, del eh, vostro eh, telefono, del vostra, della vostra eh, S Pen. S Pen che sappiamo ha delle funzioni eh, sempre molto comode, eh, ad esempio quella eh, della selezione intelligente, no? voi potete in eh, qualunque punto fare una selezione del eh, display, eh, quindi fare uno screenshot e a questo punto anche scrivere eventualmente sul vostro screenshot se avete qualche eh, commento da eh, andare a distribuire. E poi ovviamente avete tutte le opzioni per eh, distribuire eh, tutto quello che avete ritagliato dal vostro display eh, in, nel giro di eh, pochissimi secondi. E poi ancora i messaggi live non so essenzialmente quanto questi messaggi live siano stati un grande successo sul precedente note però è una funzione che c'è una funzione carina essenzialmente potete scrivere adattare mandare messaggi che poi vengono trasformati in gif e quindi spediti attraverso le distribuzioni abituali è un giochino secondo me divertente che può essere utilizzato soprattutto per per eh, ritagliare le foto per modificare le foto e per renderle eh, più accattivanti prima di eh, condividerle. Um, la S Pen ha veramente un sacco di funzionalità tra cui potete anche comandare una presentazione a distanza è una funzionalità che per le attività di lavoro possono essere molto interessanti a proposito di lavoro vi ricordo che una delle novità principali del galaxy note 9 è che adesso la modalità dex non ha più bisogno di un accessorio quindi prendete il telefono lo collegate ad un cavo che da usb type c va ad un monitor quindi con hdmi e siete pronti ad utilizzare la la modalità desktop del Note 9. Prima di salutarci come al solito fotocamera per dare un occhio alle funzionalità non cambiano molto rispetto al eh, passato sono quelle che conosciamo eh, con le diverse modalità di eh, scatto dal panorama, la Pro, avete la possibilità del fuoco live, l'automatica, il super slow motion eh, che però adesso migliora la possibilità di controllare i punti in cui eh, viene applicato lo slow motion e anche la durata eh, dell'effetto. Eh, la fotocamera eh, come detto ha questa eh, capacità variabile di apertura e eh, è una fotocamera eh, che si presenta come una delle le migliori in assoluto sul mercato, avremo modo eh, di fare un focus eh, sulla fotocamera nei eh, prossimi eh, giorni. Di sicuro, se conferma eh, quelle che sono le eh, aspettative che mh, insomma, abbiamo e insomma, dovrebbe farlo, visto che è lo stesso identico modulo dell'S9 e dell'S9 Plus, ci troviamo davanti ad una delle migliori fotocamere del mercato. Prima di salutarci un ultimo dettaglio, quello cioè dell'audio, eh, siamo sul sito di radio1.it, vediamo immediatamente eh, che cosa ci dice dal punto di vista della qualità audio eh, di eh, Samsung Galaxy eh, Note 9 Allora, l'esposizione dell'audio viene dalla capsula eh, telefonica e dalla parte 833. inferiore e eh, bisogna dire che eh, la qualità del suono è veramente buona, tra i telefoni che ho usato negli ultimi mesi probabilmente se non è il migliore eh, poco ci manca, eh, oltre ad esserci un audio eh, molto alto eh, c'è anche una discreta qualità dei bassi che di solito sono completamente assenti eh, su questo eh, genere di dispositivi quindi anche sul eh, fronte dell'audio trovo che il Galaxy Note 9 abbia tutte le carte in regola per piacere a chi deciderà di comprarlo. È difficile dare oggi una valutazione complessiva, una vera e propria recensione di un prodotto insomma, che arriva sul mercato proprio in questi giorni, ci vogliono settimane di utilizzo, di solito io vi rimando a almeno un mese no? dopo eh, l'arrivo di un prodotto per la sua eh, valutazione. Insomma, una batteria migliore, una capacità di memoria che può arrivare ad un eh, terabyte tra telefono ed espansione. S-Pen con eh, trasmettitore eh, Bluetooth, fotocamera con eh, l'arrivo eh, del modulo con eh, l'apertura eh, variabile, una batteria che appunto, è il 20% più grande con un processore che consuma meno, cosa vogliamo dire? Display Super AMOLED da 6,4 pollici, mh, forse il display più bello del eh, mercato, Beh, insomma mh, le carte in regola ci sono davvero eh, tutte. La domanda che mi faccio come al solito è a voi, piace?